Eh, ahimè la Commissione Cultura comunque dallo scorso anno insomma, ha fatto un lungo lavoro sulla crisi delle monosale cinematografiche che sono in chiusura eh, mi dispiace che il consigliere Fassina insomma, non sia aggiornato anche perché non ha mai partecipato a una commissione per cui vorrei tranquillizzarlo sul fatto che per quanto riguarda la parte cinematografica ehm, nel senso si stanno facendo delle valutazioni per cercare di eh, recuperare anche tutte le forze, le energie anche finanziarie per andare a sanare delle situazioni in cui ci sono municipi in cui c'è completa assenza di sale cinematografiche. E anche se dobbiamo dire che in questo caso questa realtà eh, ha una realtà di funzione sia sociale che culturale ma attualmente non ha funzione di cinema. Eh, ahimè dobbiamo riscontrare che c'è una difficoltà anche nel rigenerare, riqualificare proprio per una questione di mancanza di fondi, di tanti fondi, eh, quelle che sono le sale comunali eh, la Commissione si è presa l'impegno di andare verso la realizzazione di una cintura eh, dei cinema di Roma che possa, avere, possa dare risposta anche a quelle che sono le esigenze contemporanee, quindi pensare a una sala multifunzionale che dia risposta al territorio a livello culturale ma con prevalente utilizzo cinematografico e che possa dare spazio a quelle che sono le realtà di produzione italiana. Ecco, quello che mi sento di dire... Per quanto concerne questo caso specifico è che comunque nel senso, si tiene in considerazione, ma a livello generale io adesso non ho avuto il piacere di conoscere eh, il, eh, le associazioni insomma, che tengono vivo il faro, ma eh, c'è un ragionamento che eh, sta facendo il Movimento 5 Stelle. Eh, con le politiche del patrimonio che eh, proprio parte dalla considerazione cioè del valore eh, che hanno portato negli anni eh, queste associazioni, almeno dal mio punto di vista, nel senso che riconosco io il valore eh, sociale e culturale di un servizio dove c'era una mancanza di offerta di servizio culturale in certe zone, specialmente nelle periferie di Roma. E quindi secondo me quello che dobbiamo fare è un discorso che va più generalizzando, facendo un'analisi generale di queste situazioni perché ahimè non è questo singolo caso perché ci sono tante denunce di questo tipo e per ora rimaniamo aperti nel senso se i ragazzi del Faro voressero venirci a parlare siamo pronti al confronto per cercare di capire come sostenerli al meglio però, Bisogna rimanere molto con i piedi per terra, non fare campagna elettorale, per questo insomma, andremo verso un'astensione, ma non nel senso della chiusura, ma nel senso di fare un ragionamento che sia generalizzato verso eh, tutte queste realtà e non, eh, non affrontare i casi singolarmente. Grazie, Presidente.